situazione. non ve l'ho detto ma è la matita hot chocolate numero 02 della essence è piuttosto morbida io faccio una cosina del genere una passatina velocissima attaccata alle ciglia e avendo go uh -huh. Sono andata eh, quando c'era il 70% di sconto e sono riuscita a trovarli a 2 euro. Qualcosa volevo prenderne 2 di 0,9 e 2 di 0,7 perché non sapevo quale mi sarebbe stata meglio. Вот you saw.